Bella a tutti, benvenuti nel settimo video della serie di Darksiders 2 e questa qua è una puntata a, diciamo speciale fuori extra calendario in quanto oggi ho avuto una giornata libera quindi mi dedico quest'oggi a registrare una nuova puntata e innanzitutto mi scuso per la pessima qualità del video precedente in quanto ho voluto fare una prova con il video, cioè con la conversione di video e quindi ho sbagliato a configurare correttamente il programma quindi la qualità del video è assai pessima comunque adesso andiamo a procediamo nella nostra, nostra storia nel quale ci eh, stiamo avventurando all'interno del calderone che dobbiamo riattivare e leggiamo sotto poi effettuare uno spostamento rapido della città di fornimenti da ogni sotterraneo e tornare dove è lasciato Vabbè, comunque mi pare di aver letto così e andare, possiamo selezionare dove andare per esempio qua, dove è il tripietra, così andiamo a prenderci un po' di qua, quindi con X abbiamo lo spostamento rapido e possiamo spostarci rapidamente nel posto in cui abbiamo già visitato ovviamente e in modo veloce, quindi in questo caso possiamo andare dove ci sono armi, armature, io vedo dove ci sono le pozioni, possibilmente se c'è, ok talismani consumabili Quindi qua ci sono le porzioni Quindi vediamo se ci può spostate sì. Quindi con X ci spostiamo E di conseguenza Speriamo lungo caricamente interminabile Del mio computer e Oh stamps anche veloce Quindi ci ritroviamo altri Tripita Dove possiamo andare a comprare le porzioni fosse qua. Andiamo qua Tutto Ok, comunque, d'ora in poi i video non li convertirò in, in FVL, anzi, FLV, scusate, Flash Video, Flash Video, io non ho quel genere, dovrebbe essere l'acronimo. Ti stavamo aspettando, cavaliere. Da tempo la tua ombra incombe su questo regno. Oh. Molti conoscono il mietitore, Antica, ma io non conosco te. Siamo i costruttori di questo mondo ma la corruzione ribolle nel suo cuore e distrugge in fretta ciò che abbiamo costruito Quindi in un'eternità Haidard cerca di alleviare il nostro dolore ma le nostre anime ambiscono a un solo conforto morte non abbiamo speranze beh sinceramente del cambiare il vostro destino non me ne frega niente ma visto che è colorato in uh, turchese in azzurrino lo sentiamo con la teoria cistatizia bendata perché è bendata tra l'altro? Vabbè, via Cavaliere, dubiti mai del tuo futuro? No. Dunque, sei di quelli che farebbero di tutto per cambiare un destino avverso. La strada che ti aspetta è lunga e pericolosa, persino per la morte in persona. E tu che centri, sciamana? Io sono abile nel confezionare talismani. Se mi trovi i materiali giusti, costruirò un potente amuleto che ti aiuterà nei tuoi viaggi. Cosa ti serve? Osso di predatore. Rugiada mordace e pietra intagliata. Non è un incantesimo semplice. Dove posso trovarli? Da qualche parte nelle terre della forgia. Io esco di rado da tripietra, ma quel giovanotto Karna è sempre in giro a esplorare. Lui saprà senz'altro dirti di più. Buono, dopo andiamo da Karna a parlarli. Andiamo a acquistare un po' di pozioni. Ho dei talismani nuovi, se ti interessano. Sì, ma non ho i soldi, per cui ti puoi anche tenere. E... Eh... Acquista mm. ok. Possiamo prendere delle pozioni di energie per quante quanti soldi ho? Perfetto, ne ho presi solo due. La cosa è, non è tanto positiva, però ne abbiamo cinque. Intracciarne carne, parla con lui. Vabbè, Hai toccato l'oscurità le... e non una sola volta. Non me ne può fregare di meno. Quindi adesso torniamo al calderone quindi select torniamo indietro da qua e andiamo di nuovo al calderone giustamente rapido e torniamo qua bene e a questo punto ho visto qualcosa stavo per cadere cos'è questo? Uno dei tesori perduti dall'operaio, questo piatto ha un valore sentimentale per Carla. Ah anzi, sì, il piatto che ci chiedeva all'inizio dove... Questo potrebbe essere utile. Che ci aveva detto all'inizio Karla di recuperarli all'interno del calderone, non l'abbiamo recuperato quindi... Probabilmente ci dà una ricompensa sperando che ci dia una delle cose che ci ha dato da... D'abbiamo da andata là. Andiamo a vedere cosa ci sarà qua. Io ho come l'impressione che qua ci sarà tipo una sottospecie di boss. Se io ho questa impressione, se... Cioè Ok, buona fortuna, guardatemi buona fortuna perché. Oh no, cosa è stato gigante! Almeno ho trovato il titolo per il prossimo video. So già come intitolarlo. Mamma mia, mi ha fatto male. Bene, ho evocato anche i miei... Penso amici scheletri che probabilmente mi saranno utili. Ok. Buono, via. Ok, via. Ma no, pensavo fosse più difficile da battere, sinceramente, no, non è così difficile come pensavo. Buono dai. Io Siamo aiutato eh, anche dai miei amici plumbi qua, dalle, dai finti morti che qua rinascono nascono, che è un piacere. Oh, ecco quella l'abilità strana che anche lui si può scomporre e ricomporla. Come tutti i suoi amici costruengono, questo qua ne sa che è un costruito gigante. battute wow ragazzi sono stato anche veloci Pensavo veramente fosse più difficile quindi questa guarda garne è un costrutto un po' oh abbiamo preso qualcosa quest'anno apparteneva a libertà umano noto come draven e nel corso di innumerevoli duelli nel solito la furia la sete di vendetta il vendicatore nero è una formigerata. non persona di servizi il sete di sangue e massacri Ha una arma abbastanza potente ah, abbiamo preso anche qualcosa di nuovo buono e andiamo avanti quindi se di qua è chiuso di qua siamo venuti quindi bisogna andare di qua sto dicendo che questo qua era un, un, diciamo un boss un po più grande cioè era un costrutto grande ok andiamo avanti allora. comunque per chi non avesse seguito le puntate precedenti della, serie, della, della mia serie e voglio dirvi che per il momento io registrerò il venerdì, ad eccezione di qualche giorno, tipo oggi che è domenica. In quanto se no andiamo troppo avanti, mentre il mio amico Yuki registrerà altri giorni perché abbiamo avuto alcuni problemi e lasso lui in vacanza. Quindi adesso lui non può registrare per il momento, quindi riprenderà il prima possibile. Per il resto non ho niente altro da dirvi, anzi seguiamo il gameplay continuamo adesso vi chiederete cosa sto facendo ma la cosa dovrebbe essere ovvia sto cercando delle pozioni in caso ne trovi da qualche parte no non è che mi diverto a spaccare tutto non è che vado in giro per casa a spaccare le cose per vedere se trovo pozioni in casa no non preoccupatevi non sono così anormale cioè sono un idiota però non anormale eh, Sì, ok e poi Ah ok, perfetto Ah, in questo caso Per chi avesse il controller Bisogna fare tipo il um, 360 gradi Finché non si blocca E appaglia questa schermata qua Non riuscivo a capire Perché non andava avanti Però adesso l'ho capito Abbiamo riattivato il calderone Quindi in questo caso adesso uno I, bo i tizi del tipito Dovranno fare i salti di gioia no? Torna da Aglia Comunque adesso distruggiamo anche qua Comunque sarebbe figo se nella vita reale ha ah, una, una pagina di libro dei morti, quindi abbiamo già due pagine su dieci del primo capitolo. Comunque stavo dicendo che sarebbe figo nella vita reale andare in giro a spaccare così e trovare pozioni, magari invece di trovare pozioni si potrebbero trovare soldi, però sarebbe una figata. Ma no, c'è qualcosa che voglio andare a prendere. C'è tipo un forziere, quindi adesso lo vado a prendere. Di quale forziero? Datemi quel forziere perché se. Mm. perfetto magari allora, trovo qualcosa di interessante ci anzi adesso faccio una bella cosa finché sto facendo qua e andiamo a vedere cosa posso indossare che livello sono? adesso sono livello 3 magari allora, c'è qualcosa di nuovo Buono. ok no ho sbagliato manopole vendicatore nero manopole sono anche più veloci si sì. se era in verde quindi sono più veloci questo quando mettiamo scarpe più forti nella torta sicuramente si sì, ma queste qua sono scarse di conseguenza mettiamo degli scarponi ma più difesa però meno resistenza wow. mettiamolo comunque via e attiviamo il piatto dell'operaio Va bene, andiamo avanti Andiamo avanti, andiamo avanti Magari più avanti Ci sarà qualche altro Andiamo un po' giù Si può saltare? Ho fatto una cappella, no Va bene Qua c'è un altro sarcofago Un altro scrigno Scusate E via Questo video qua lo caricherò stanotte Sarà Ovviamente in Hd non è la mia intenzione di farlo in schifoso tipo quella tipo che se lo mettevamo a 720p veniva tipo una roba più sgranata che cioè le teste erano grandi quanto un pixel è, mia colpa, è colpa, mia perché ho messo un bitrate troppo basso e qua ciao mio amico Carla è questo qua, il cucciolo La montagna parla! Come hai fatto? No, no, non importa! Hai fatto quello che noi, che, che io, non sono riuscito a fare. Porta le buone notizie ad Alia più presto che puoi. E in quanto qua adesso, siccome è un nabbo, no? Non è riuscito a farlo, ma io siccome sono un pro, beh, sono un pro, ammettetelo. Sono riuscito a fare, dai, viaggate dalla sua sciamana, vai. La tua sciamana si è offerta di costruirmi un talismano, se le porto i materiali. Faresti bene ad accettare allora! Le sue creazioni sono potentissime! Dove posso trovare l'osso del predatore? I predatori vanno a caccia nel calderone! Ucciderli non dovrebbe essere un problema! Visto il nome che porti! Mi sa che <ride> qua adesso bisogna dare il piatto Vediamo cosa ci dà di ricompensare il cucciolo Carl Ho trovato quel piatto che volevi Sei un brav'uomo! Molto più di quanto il tuo nome farebbe pensare Sono in debito con te Bene, ah, sono un momento di livello, buono, e mi hanno dato 900 soldi, 900 di oro, per cui dopo questa storia, da questo video è tutto, per questo video è tutto, stavo guardando qua perché mi trovava il controller, per questo video è tutto, quando abbiamo ucciso il boss del calderone, quindi il nostro secondo boss dopo il gigante di ghiacci e Garn che è il boss del calderone, e, è tutto, e vi aspetto al mio prossimo video, bye barba.